Ciao! Allora, una, una delle domande più ricorrenti che mi chiedono, specialmente ovviamente chi comincia o comunque è già un po' che tira e eh, si rende conto di com'è il suo, il suo tiro e vuole, e vuole migliorare, eh, una delle domande più ricorrenti è tutto sommato eh, chi me la fa è un'ottima è un'ottima domanda perché vuol dire che ha capito dov'è effettivamente il modo il, il luogo il posto dove migliorare e la domanda è questa io sono convinto che se mi allineo sempre in modo adeguato cioè in questo modo, in questo modo quindi avambraccio piena tutto allineato verso il bersaglio riesco a, ad essere preciso. Se invece gli allineamenti sono casuali, e eh, ahimè sono casuali, o che comunque sono messi in questa posizione, molti arcieri tirano in questa posizione, la precisione va a farsi benedire. Qual è un buon sistema per poter essere allineato e, eh, ed ottenere un Una cosa che, che comunque eh, sia continua nel tempo, no? che sia ripetitiva, che sia ripetitiva è avere un sistema che questo sia ripetitivo, allora ci sono molti sistemi, qualsiasi istruttore anche di primo livello eh, ai corsi base sa benissimo come si, si allinea col bersaglio, come si deve Ottenere i movimenti dorsali affinché ci sia questo allineamento. Nell'arco nudo è un pochettino più complicato perché noi non siamo come quello olimpico ben sotto il mento, ma siamo un po' attaccati, a volte appoggiamo la testa, eh, non è così, così semplice. Poi, molti arco nudisti, ahimè, e questo può essere un errore, eh, adorano il fai da te, eh, sono autodidatti invece di fare tutto il percorso anche dal punto di vista dell'arco olimpico per avere poi questa percezione di questo allineamento. Ma cos'è che dobbiamo fare effettivamente? Beh, dobbiamo fare che dobbiamo cercare già da subito dalla pretrazione, quindi possiamo anche avere una pretrazione lunga, ma già da subito avere la schiena allineata allineata alla. Quindi, in pretrazione io devo avere già la schiena allineata alla. Ecco perché io muoto leggermente la testa. Non fatelo, lo faccio io che sono vecchio, 68 anni e quindi mi è difficile partire con la schiena già allineata. Allora cosa faccio? Porto in avanti questo braccio, lo porto in avanti, allineo la schiena e rigiro e mi metto in posizione Ora sono in posizione, posso andare in ancoraggio e vedete chiudo il più possibile il gomito, sono in espansione e la freccia parte. Tutto qua, ovviamente alla paglia proviamo e riproviamo, ovviamente. Quindi, cosa abbiamo detto? Allineamento della schiena, pretrazione. Ancoraggio, chiusura della scapola, ruota la scapola verso la colonna vertebrale e tiro. Quindi, cosa dobbiamo fare nel nostro allineamento? Partire già con la schiena in pretrazione con la schiena al versare. Quindi fatevi aiutare. La freccia deve essere posizionata sulle scapole e deve puntare al In questo modo io giro leggermente la testa, per, perché giro leggermente la testa, per allineare già sotto la schiena vedete questo movimento, ok, e la mantengo, poi vado in ancoraggio e faccio questo lavoro della scatola la scatola, in. cosa avevamo detto? La spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa, la spalla dell'arco deve essere stesa e deve rimanere stesa, la spalla dell'arco è stesa, rimane stesa, vado in ancoraggio, chiudo, vedete, chiudo, fermo, espansione, tiro, espansione mentale, è molto semplice, lo rivediamo. Palla dell'arco è stesa e rimane estesa. Vado in ancoraggio, chiudo e tiro. Semplice. No. Fatevi aiutare. Un buon istruttore sa come fare. È importante che, prima di rilasciare la freccia, siamo allineati con le forze di spinta e trazione. Eh, una questione assolutamente di fisica, fisica inteso come non andare contro le leggi newtoniane. Tutto qua. Provate, scrivetemi e vediamo come fare ad allenare poi questo semplicissimo movimento per allinearsi al bersaglio ed essere ripetitivi ed essere precisi.